Zombie apocalypse. allora eccomi qui ragazze buongiorno a tutte e a tutti eh, mi avete visto fare il letto e eh, nulla ovviamente se riesco quella parte la velocizzo scusate se non vi ho dato il buongiorno all'inizio ma ve lo do adesso come state? spero bene ehm. quindi stamattina è un po' provvisorio questo video perché non so, cioè non provvisorio è un video mh, di prova quindi non so ancora bene cosa riuscirò a combinare però vabbè questi sono piccoli particolari e vabbè nulla eh, tra poco mi doccio perché così non posso più stare cioè mh, questa maglia è bella è tutta bella calda tutto coso però eh, adesso tra poco la metto a lavare perché stamattina devo fare anche pulizie non solo pulizie della casa quindi tra poco mi vedrete l'azione. Non è solo il letto che devo pulire, devo pulire anche altre cose. Non so se farò continuare a fare questo video di pulizie o meno. Vediamo. Solo che non voglio riprendere mia nonna perché non è il caso. Quindi boh vabbè. Ah, tra l'altro sta parte ha già pulito lì, quindi bene. Mi sa che devo pulire solo i piatti da colazione, li rimando al pranzo non lo so, vediamo io vorrei pulirli io ma poi ogni volta le mi si arrabbia quindi eh, lascio perdere quindi no, la ho soltanto de dedicata dedicata a eh, come si può dire, sistema di mio letto l'avete anche visto che l'ho eh, ho sbattuto la lenzuola fuori non dalla parte della finestra ma dalla parte del cortile di là dove c'è la porta, vedete? Già. E niente, ragazzi, io adesso mi accingo a pulire la mia stanza. Non so ancora se riuscirò a pulirla tutta, perché la, il tempo di registrazione con il mio telefono fanno un po'... Ehm, sì, fanno pietà, non voglio dire parolacce perché... Ogni volta che dico parolacce o mi vengo rimproverata, ma avete ragione, lo so, è vero, non mi rimprovera nessuno perché siete tutti molto dolci e carini, però non mi piace a me dirle parolacce, è vero, sarò stupida a di dire che non mi piace, ma non è carino nei vostri confronti, che io dico cose poco belle inerente al mio canale, vabbè, niente, vabbè. sto straparlando stra come al solito, che ne dite che adesso mi preparo? la camera cerco di darle una resettata che è meglio così mm, già cosa mentre di fare ancora non lo so io mi sembrava che questo cassetto qui era sistemato un po' maluccio invece no era chiuso e ben messo e va bene dai ragazze ci vediamo dopo mi aggiorno dopo perché non lo so se ce la faccio a fare Cosa voglio fare io? E niente, allora ho messo a posto tutto se sì, ancora non mi sono docciata ma tra poco sì allora, innanzitutto ho pulito tutto quanto mi ho dimenticato la testiera del letto ovvero quella lì, sì più quel quadro di là l'ho tutto spolverà tutto il resto sono andata anche di qui, vedete come avete visto prima anche questa comò scusate se tremo ma non ho più forza, quindi vabbè questo comò Tutta questa attrezzatura che c'è di qui, di qua. sono andata. E... Si, sì, lo so, qua devo ancora mettere in ordine, ma lo faccio subito in diretta con voi e, e niente. Questo è del computer, quindi questo lo devo andare di qua. Poi lo metto da un'altra parte perché qua non ci fa niente. Questi sono cerottini che mi servono per i piedi perché ogni tanto ho le, ve le vesciche, non so il perché, ma vabbè. Questo è il mio microfono per fare video, ma. Oggi stiamo senza microfono. va bene così. Qui c'è la mia borsa, non sapevo dove metterla. E nulla. E io ho utilizzato, vi faccio vedere di nuovo questo, Dexal. Questo è vetri spray con ammoniaca effetto antipioggia e non lascia luni. Bisogna vedere però. Allora, e se è il caso che gli specchi li, li faccio un altro momento perché per adesso sono stanchissima. Però credetemi, eh, per il momento mi, ba mi basta così, mi sta bene così, tanto sporchi, so. però mh, una bella lavata gliela do, nulla ragazze, se il video vi è piaciuto non vorreste che mettere like, perché tra poco mi doccio, anzi, sistema sto cavalletto, A vedere, perché perché mi sta... non so se avete visto la botta, tra ma... un po' per terra e anche lui si sfarcellava mille pezzi, è sempre bene starci attenti. <ride> io tutta struccata e il resto e... vabbè, tutta sfatta adesso non mi resta altro che, oh vabbè, ho preso già un caffè, ho pranzato tutto il resto tra un poco mi doccio e poi sono pronta per fare un video di trucco non lo so cosa farò di trucco, se farò smr o che cosa senza essere truccata o cosa, ma qualche video smr lo farò un bacio e niente al prossimo video, anzi vediamo un po' che video posso fare dopo Ciao eh, Like, commento se vi va iscrivetevi E eh, perché no attivate la campanella Ciao Seguitemi su Instagram come youtuber melania-8 Su TikTok e tutti gli altri social che trovate Sempre se li trovate questa è in descrizione Altrimenti cercatemi se volete Ciao, con piacere, a presto. Ciao.